Poi ci siamo amati con i nostri occhi adulti dai terni ragazzini, poi ci siamo persi così siamo rimasti da soli, liberi ma da che cosa poi noi altri. Il nostro amore è stato la somma di quel nostro e gli amori precedenti, che verranno saranno dunque sempre più grandi il nostro amore infine sarà così di tutti noi siamo tutti uguali per questo abbiamo vagato cento anni poi siamo svaniti dal mondo ma non proprio del tutto perché quel nostro amore vivrà sempre negli altri noi siamo più vicini per questo ci sentiamo lontani e se siamo distanti Mi stringe in un abbraccio, mi è che... Better C'è un abbraccio noi che, oh, ci che ci siamo amati davvero, davvero. davvero. Tra le braccia del vento.